meraviglioso quando adori il Signore. Amen? Questo è l'anno dell'intimità con Dio. Il verso che ci guiderà quest'anno è Geremia 33,3 che dice invocami e ti risponderò. Però non ti risponderà solo Dio ma ti annuncerà anche cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Amen? e quando tu entri nell'intimità di Dio ecco che entri in una presenza così meravigliosa da dimenticare il tempo da dimenticare lo spazio da dimenticare ogni cosa e vivi soltanto nella benedizione e assapori un pochettino del cielo ricordo una volta eravamo a casa a pregare con alcuni fratelli diciamo ci mettiamo un attimo a pregare erano le 4 e mezza del pomeriggio ci preghiamo 10 minuti finiamo di pregare erano le 11 di notte non ci rendemmo conto stavamo con le luci spente pensate un poco non ci rendemmo conto dalle quattro e mezza di pomeriggio ci alzammo tutti quanti da in, chi stava piangendo a terra chi stava sdraiato chi stava in ginocchio. e si erano fatte le undici di notte perché quando sei davanti alla presenza di Dio niente ha più importanza Amen. ed è molto importante che noi Curiamo la nostra relazione personale con il Signore. Ed è importante che impariamo ad essere fedeli nelle piccole cose, perché quando siamo fedeli nelle piccole cose, Dio ci darà le grandi. Amen. E vogliamo leggere in, nel Vangelo di Luca, capitolo 16, il verso 10, poi leggeremo Matteo 25, 21. La Bibbia dice così Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto Chi è ingiusto nel poco è ingiusto anche nel molto Matteo 25,21 E il suo Signore gli disse Bene, buono e fedele servo Tu sei stato fedele in poca cosa Io ti costituirò sopra molte cose Entra nella gioia del tuo Signore. Amen. Ascolta a Chiesa quello che lo Spirito Santo ti sta dicendo questa mattina. Se è stato fedele nelle piccole cose, se è stato fedele nelle poche cose, allora Dio ti costituirà sulle grandi cose. Questo perché? Perché Dio non ti dà mai niente di grande se prima non ti prova nel piccolo. E molte volte noi intellettualmente ci sentiamo pronti, spiritualmente ci sentiamo pronti a evangelizzare, ci sentiamo pronti a fare una cellula, ci sentiamo pronti a predicare la parola di Dio, ci sentiamo pronti a fare tante cose, però vediamo che le cose non ci sono, non funzionano. Per quale motivo? Proprio perché la Bibbia ci insegna che Dio ci porta passo a passo. Dio ti dà qualcosa di piccolo e aspetta di vedere tu con quelle piccole cose che Lui ti dà come ti comporti? Se tu con quelle piccole cose che Lui ti dà rimani fedele riesci ad essere fedele allora Lui ti inizia a dare grandi cose Se tu inizi a pregare per le piccole situazioni per i piccoli problemi per le piccole malattie inizi a vedere piccole guarigioni e se sei fedele e sei costante Dio ti farà vedere opere più grandi e guarigioni più grandi Amen. non arriva tutto insieme Dio non funziona così ma arriva un poco per volta Dio ti mette alla prova in ogni area della tua vita hai pochi soldi e Dio vuole vedere con quei pochi soldi cosa fai molti dicono vabbè signore quando io avrò tanto donerò adesso non ho e non dono però non funziona così perché Dio ti mette alla prova nel poco e se sei stato fedele nel poco allora ti dà il molto <coughs> raccontavo qualche giorno fa non mi ricordo se nella cellula da qualche parte di un fratello che oggi è un pastore e lui si trovò purtroppo che fallì l'attività che aveva faceva il l'intermediario nella vendita delle case, classico tecnocasa, cose del genere, e la ditta che lui aveva fallì, iniziò a perdere tutto quello che lui aveva, perse la macchina, perse la casa, dovette andare a vivere a casa della suocera, e un giorno aveva soltanto 5 euro in tasca, era domenica, stava andando in chiesa, e durante il tragitto e anche prima che iniziasse il culto parlavano con la moglie, e mo che dobbiamo fare con questa 5 euro? Ci mettiamo la benzina per andare a vedere di trovare lavoro domani o ci compriamo una pizza e mangiamo stasera? Perché erano l'unica 5 euro che avevano e stavano decisi se sì, andarsi a mangiare una pizza e mangiare almeno domenica sera e poi domani se ne parla o dire non mangiamo stasera e domani perlomeno possiamo mettere la benzina nella macchina e andare a vedere di trovare lavoro. E dice che all'improvviso questo fratello sente la voce del Signore che dice donami queste 5 euro. E quindi lui sta là con la 5 euro in mano e pensa alla pizza, alla benzina e a quello che ci ha detto il Signore. La pizza, la benzina o quello che mi ha detto il Signore. La pizza, la benzina o quello che mi ha detto il Signore. Alla fine lui e la moglie insieme dice facciamo quello che ci ha detto il Signore e danno questa offerta di 5 euro, si mettono nella macchina, se ne stanno andando alla fine del culto e all'improvviso gli arriva una telefonata, una persona che loro conoscevano che non li vede da tanti anni, dice senti ci possiamo vedere in questo bar ti devo dire una cosa e quindi si incontrano, quando si incontrano questa persona gli dice guarda tanti anni fa eh, io avevo un terreno da vendere e tu mi hai trovato il compratore per questo terreno, ti ricordi? Veramente sono passati tanti anni, non mi ricordo ancora. Dice io non ti ho mai dato una percentuale su questa vendita. Qui c'è un assegno di 60.000 euro per te. Perché vi sto dicendo questo? Perché Dio prova il tuo cuore nelle piccole cose e se sei fedele nel poco allora Dio ti costituirà soltanto. Dio non ti prova soltanto nel lato economico, ti prova anche con il tempo. Cosa fai con il tempo che Dio ti dà? Perché Dio ti ha messo come amministratore delle cose che lui ti ha dato. Quindi cosa fai con il tempo? Dedichi il tuo tempo a Dio? Oppure no? Se tu sei fedele nelle piccole cose... Dio ti costituirà sulle tante se tu non riesci neanche a venire la domenica in chiesa come puoi pretendere che Dio ti mandi a predicare il Vangelo nelle nazioni usa con buon eh, pensiero il tempo che Dio ti ha dato la famiglia che Dio ti ha dato come stai servendo la famiglia che Dio ti ha dato i tuoi figli, tuo marito, tua moglie lo stai facendo con l'amore del Signore se tu ti comporterai bene con la tua famiglia Dio ti darà una grande famiglia che è la Chiesa persone da curare nella Chiesa ma se tu già nella tua famiglia non sei fedele a quello che Dio ha comandato come ti potrà Dio affidare la Chiesa una Chiesa che è la famiglia di Cristo? Amen stiamo capendo cosa lo Spirito Santo ci sta dicendo questa mattina i talenti Dio ti ha dato delle capacità umane dei talenti che cosa stai facendo con i talenti che Dio ti ha dato? li stai mettendo all'opera per il regno di Dio? se tu li stai mettendo all'opera per il regno di Dio con fedeltà anche se sono piccole cose tu vedrai che Dio ti moltiplicherà grandemente perché la fedeltà porta moltiplicazione la fedeltà porta crescita nella tua vita perché non è né per forza né per potenza ma è per lo spirito di Dio che noi vinciamo le battaglie che otteniamo regni, che vinciamo conquiste che riguardano la nostra vita ma queste cose non vengono dalla sera alla mattina vengono sempre quando Dio ti prova prima nella fedeltà delle piccole cose Amen. un giorno ci fu Israele che conquistò la terra promessa e sapete quando iniziò ad entrare nella terra promessa conquistò prima una parte che era di qua del Giordano e due tribù e mezza si sono stabilite da questa parte del fiume però c'era da conquistare ancora tutta la terra promessa e quindi loro dissero, Mosè disse voi dovete andare ed aiutare i vostri fratelli a conquistare la loro terra poi dopo ritornerete alle vostre case e quello che successe è che loro furono fedeli e andarono a combattere una battaglia che non era la loro. E guardate cosa succede alla fine, Giosuè 22,8. Quando loro conquistano tutta la terra promessa, Mosè gli parla e dice fate ritorno alle vostre tende però con grandi ricchezze, con gran numero di bestiame, con argento, oro, bronzo e ferro e con moltissime vesti dividete con i vostri fratelli il bottino dei vostri nemici se loro si fossero fermati lì con la terra che avevano avuto non avrebbero mai avuto queste bestiame non avrebbero mai avuto queste vesti non avrebbero mai avuto una benedizione che si moltiplicava ma dato che loro furono fedeli a quello che Dio aveva comandato andarono addirittura a combattere una battaglia che non era la loro Dio gli moltiplicò grandemente quello che loro avevano. Stamattina stiamo dicendo una cosa molto importante. Se tu sei fedele nelle piccole cose, Dio ti costituirà su grandi. Se tu sei fedele nelle piccole cose, Dio ti darà le grandi. Se tu cerchi prima il regno di Dio e tutta la sua giustizia, Dio ti moltiplicherà il resto. Perché Dio guarda la tua fedeltà nelle piccole cose. Dio guarda la tua fedeltà nelle cose materiali Dio guarda la tua fedeltà nelle piccole azioni di tutti i giorni non sono i grandi peccati che rovinano le persone, sono le piccole volpi dice la Bibbia che rovinano i campi, quei piccoli peccati che dice, vabbè non fa niente no fa qualcosa è proprio in quelle piccole cose che Dio sta mettendo a prova la tua fedeltà e se tu sei fedele nelle piccole cose Dio ti costituirà sulle grandi Amen. Dio sta guardando anche come tu stai servendo nella chiesa come fai l'usciere come fai le pulizie come stai dietro al mixer con quale cuore lo fai perché se sei fedele nelle piccole cose allora Dio ti costituirà sulle grandi si serve prima nelle cose materiali della chiesa e poi si serve nelle cose spirituali si serve prima nelle ricchezze ingiuste dice la Bibbia, si serve prima pulendo il pavimento della chiesa e quando tu sei fedele nel pulire il pavimento della chiesa nel mettere a posto le sedie nel fare l'usciere dietro al mixer con la scuola domenicale Dio ti porrà sulle cose importanti Amen. perché Dio guarda la fedeltà delle persone i discepoli furono scelti perché avevano una sola caratteristica non perché erano intelligenti non perché erano stati all'università di Camaliele, non sapevano neanche parlare non perché erano buoni di cuore tu vedi che Pietro a un certo punto taglia l'orecchio ad un soldato o i discepoli dicono facciamo piovere il fuoco dal cielo e bruciamo tutti quanti loro avevano una sola caratteristica erano fedeli un giorno Gesù li manda a fare una commissione dice allora fate una cosa, entrate lì c'è un asino legato, lo prendete e me lo portate se qualcuno vi dice che cosa state facendo voi gli risponderete il maestro ne ha bisogno e quando noi leggiamo questi versetti sembra tutto facile ma riportiamolo ai giorni di oggi è come se il pastore dice vicino a Filippo Filippo esci fuori, vedi che ci sta una punta bianca con le chiavi dentro metti in moto e portami la macchina se il proprietario ti dice voglio che stai a fare tu dici il pastore ne ha bisogno questo era letteralmente quello che era successo e la cosa più pazza sapete qual era? che quelli lo fecero che obbedirono al Signore furono fedeli in una piccola cosa, ma mettendo a rischio la loro reputazione. Qualcuno che li vedeva, può dire: Ma questi sono ladri, altri che discepoli di Gesù. Stanno venuti a prendere il mio asino. Potevano rischiare di prendere mazzate, di essere incarcerati, <coughs> però furono fedeli. Un'altra volta, Gesù deve scegliere la sala dove trascorre l'ultima cena e dice andate in questa città, troverete un uomo che cammina con una brocca, seguitelo. E sembra tutto facile, no? C'era solo un problema, che le brocche le prendevano le donne sulla testa. E quindi un uomo con la brocca sulla testa non è che era diciamo, una cosa normale da vedere. E soprattutto loro dovevano andare dietro ad un uomo con la brocca sulla testa io mi immagino Pietro e l'altro fratello che diceva eh, dove, dove ci ha mandato il Signore quello che faceva ma furono fedeli Gesù manda Pietro a pescare un pesce apri la bocca e troverai i soldi ma come Signore Gesù io faccio il pescatore da tanti anni non mi è mai successo di pescare un pesce e trovare una moneta dentro avrebbe potuto rispondere così Pietro getta la rete dal lato destro della barca ma signore ma tu non capisci niente di pesca stiamo tutta la nottata che stiamo pescando poi buttiamo la rete a destra e escono i pesci furono fedeli Dio ricerca una sola caratteristica dalle persone la fedeltà e non è importante se quello che tu fai lo fai per tante persone o per poche persone tu lo stai facendo per Dio ma Dio che vede la tua fedeltà con le poche persone nelle piccole cose, quando tu evangelizzi la persona a casa tua o per strada dando un volantino ad una persona, quando lui vede questa fedeltà nelle piccole cose, è lì che lui ti darà tanto. Perché la vittoria sia non per forza, non per potenza, ma per lo Spirito di Dio. Dio guarda, Dio guarda, Secondo cronico, capitolo 16, verso 9. L'Eterno infatti con i suoi occhi scorre avanti e indietro per tutta la terra per mostrare la sua forza verso quelli che hanno un cuore integro verso di Lui. Dio guarda e cerca persone che hanno un cuore integro verso di Lui. Ebrei 6.10 Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e la fatica d'amore che avete mostrato per il suo nome con i servizi che avete reso e rendete tuttora ai santi Dio guarda, Dio sta vedendo e non dimentica quando tu fai una cosa per un fratello la Bibbia dice se anche darete un bicchiere d'acqua il vostro premio non vi sarà tolto, Amen. Ci vuole. Quindi anche portare un bicchiere d'acqua a un pastore, servire un fratello mettendo la sedia nella chiesa o pulendo la chiesa è una cosa che produce un grande risultato perché Dio non è ingiusto e tutta l'opera che tu fai e la fatica che tu fai Dio non se la dimenticherà non so se stiamo capendo quello che sta dicendo questa mattina allo Spirito Santo Dio sta guardando, Dio sta vedendo sta vedendo quello che fai sta vedendo le cose che fai come le fai, col cuore che fai e arriverà il momento che lui dirà basta se è stato fedele nelle piccole cose io ti costituirò sulle grandi Amen mi state sentendo? c'è l'esempio di Mosè la Bibbia è piena di persone pazze Dio parla a Mosè dice Mosè vai a liberare il mio popolo va bene Dio cosa mi dai? un bastone col quale può fare i miracoli ma era un bastone Mosè non dice signore ma io ho bisogno di un esercito per liberare un popolo che è in schiavitù non dice signore dammi eh, quattro carri armati o tre aerei Mosè è obbediente e va e la cosa che fa è che questi segni che lui fa non sono sufficienti lui fa un segno e i maghi fanno la stessa cosa fa un altro segno e i maghi fanno la stessa cosa però è fedele va lì davanti al faraone mettendo a rischio la propria vita perché c'era rischio di vita davanti al faraone ed è fedele con un bastone allora cosa fa? Dio vede la sua fedeltà e gli dà di più e iniziano le piaghe le rane, gli insetti le bestie che muoiono fino all'ultima piaga che è la morte dei primogenici del faraone finisce lì lui è fedele ma non finisce così con Dio nel deserto Dio lo parla e lui sente la voce di Dio e inizia a vedere Dio di spalle non l'ha visto di spalle il primo giorno l'avrebbe voluto vedere magari ma quando tu sei fedele nelle cose che Dio ti manda a fare allora Dio ti darà ancora di più c'è l'esempio di Davide Davide viene unto re che bello, Dio mi ha unto come re primo giorno va a casa di Saul e a casa di Saul alla fine inizia a tenere dei problemi ma Dio vede la sua fedeltà lì a suonare per Saul Dio l'aveva unto come re ma lui sta lì a suonare ad un certo punto c'è una battaglia arriva Golia e lui nel nome dell'Eterno vince Golia Dio già gli sta dando di più ma non basta perché inizia la persecuzione e lui rimane fedele nonostante la persecuzione e allora Dio gli dà di più diventa re sopra una tribù e lui là rimane ancora fedele al Signore passano sette anni e Dio lo costituisce re sopra tutte le tribù sono passati diversi anni da quando Dio gliel'aveva detto ma lui è sempre rimasto fedele al Signore rimane ancora fedele e alla Bibbia dice che portano l'arca a Gerusalemme e Dio lo mette sopra tutte le nazioni tutte le nazioni iniziano a temere Davide per quello che Dio fa attraverso di lui Abramo la stessa cosa Dio lo mette alla prova dopo cento anni un figlio e Dio dice dammi il tuo figlio ma lui non io lo rifiuta e quando lo dà Dio lo costituisce ancora in maniera più grande e così via ce ne sono tanti anche Pietro Gesù disse a Pietro Simone mi ami tu pasci le mie pecore e lui inizia inizia con poche persone inizia senza un miracolo una persona che guarisce ma Dio vede la sua fedeltà arriva la persecuzione e lui rimane fedele al Signore e iniziano ad arrivare 5.000 persone che si convertono in un giorno e lui là è ancora fedele e all'improvviso inizia a succedere qualcosa di straordinario Pietro cammina e l'ombra di Pietro guarisce le persone chi è fedele nelle piccole cose Dio lo costituirà sulle grandi questa mattina Dio ci sta dicendo una cosa importante che lui vuole darci grandi cose però non lo può fare se prima non prova la nostra fedeltà nelle piccole cose lui vuole darci grandi cose spirituali però non lo può fare se non prova prima la nostra fedeltà nelle piccole cose materiali. Vengono cose incredibili per la nostra vita, vengono cose incredibili per questa Chiesa. Noi avremo una Chiesa enorme che benedirà non soltanto l'Italia, ma tutte le nazioni. Però Dio vuole vedere la nostra fedeltà nelle piccole cose. Anche per quelli che stanno iniziando a fare le cellule, non vi scoraggiate. Perché Dio prova la fedeltà nelle piccole cose. La cellula non serve per stare fra di noi, serve per andare a evangelizzare le persone. Ma capita spesso che all'inizio non ci sono persone nuove da evangelizzare. Perché? Pastore, ma eravamo soltanto noi tre. Ottimo, voi tre ci dovevate stare. Perché Dio mette prima alla prova la vostra fedeltà. E se sarete fedeli con tre persone allora Dio vi moltiplicherà grandemente. Amen. Allora vogliamo avere un momento per pregare, vogliamo adorare il Signore e vogliamo questa mattina dire Signore aiutaci ad esserti fedele in ogni cosa, nelle piccole cose. E se senti che questa predicazione ha toccato il tuo cuore questa mattina, vieni avanti perché si pregherà e si ministrerà per te